Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Come avete visto nello scorso video, la casa che io e Jimmy andremo a ristrutturare è molto uh, umida, le pareti sono ammuffite, c'è acqua che ha stagnato, eccetera, quindi la casa deve respirare, i muri devono uh, respirare non so cosa significa cioè quando qua i muri hanno i polmoni, ma va bene, uguale, io ripeto quello che sento dire, soprattutto userò molto la parola spicchettamento, che significa togliere l'intonaco dal muri affinché respirino. Più respirano soprattutto prima dell'estate, e prima dell'inizio dei lavori meglio è, una cosa fondamentale che dovevamo fare, e che stiamo quasi ultimando di fare, è sgomberare gli ambienti eliminare tutto quello schifo che avete visto nello scorso video. Cataste di vestiti ferme lì, imbalsamate da 15 anni, lo abbiamo fatto. E in questo video vi faccio vedere alcune clip de <ride> dell'inizio dello sgombero, però devo dire che uh, sgombrare gli ambienti, vederli pieni e vuoti dà una soddisfazione incredibile. A voi video. Buongiorno, oggi 26 febbraio, quasi passato un mese dall'ultima volta, siamo tornati in campagna e oggi per la prima volta apriamo le finestre. Eh, c'è una temperatura e una luce tale da poter incominciare a aprire le finestre e arieggiare perché c'è molta umidità. Abbiamo aperto il portone della, quel, di quella che sarà la cucina. Questo è il portone che dà sul retro e eh, su quello che sarà il eh, giardino e l'orto. Per ora si vede soltanto il resto di quello che abbiamo tagliato del bambù, che non voglio nemmeno vedere se sta ricrescendo perché io e il bambù abbiamo litigato. Comunque, praticamente, dal giardino c'è questa porta d'ingresso che mi immagino una vetrata bianca, eccetera e si entra in quella che adesso è una cantina ma che in futuro sarà la cucina poi praticamente da qui si passa in quella che eh, penso che qui non ci sarà mai più un passaggio perché verrà fatta la scala questa scala verrà allargata rifatta e tutto e poi c'è questa è la porta d'ingresso questo sarà l'ingresso principale questa prima stanza Adesso è questa porticina che va in questo, cioè guardate, non ho lasciato per di tutto, va in questa sala da pranzo, e um, poi qua dietro c'era una camera da letto. E questo sarà il salotto quindi mi immagino la libreria, delle poltrona qui, la tv, insomma che disastro! <ride> che disastro! Mentre di qua in quella che adesso è la cucina quindi passando dall'ingresso tornando indietro questa che è la cucina questa praticamente voglio buttare giù tutto arrivare alla eh, arrivare di là con una piccola nicchia perché è un muro portante e eh, fare eh, la mega sala da pranzo devo dire che sono abbastanza contenta perché la vedo molto luminosa e per me era una grande preoccupazione le finestre sono piccole purtroppo non si possono ampliare tantissimo per piani regolatori eccetera quindi vederla adesso di giorno comunque ok sono le due quindi c'è una bella luce bella intensa comunque vederla bella così luminosa mi rende felice poi ovviamente sarà sempre più luminosa perché verranno fatti i colori l'arredamento eccetera e lo voglio studiare in modo da renderla sempre il più luminosa possibile quindi vederla luminosa ora mi rende molto felice e eh, basta il bagno al piano terra sarà eh, lì <ride> praticamente sì no non c'è una porta non c'è nulla perché eh, di là dall'altra parte di là c'è un ambiente e quell'ambiente adesso è un pollaio nessuno ci è mai entrato perché è chiuso con un lucchetto, ve lo faccio vedere praticamente adesso bisogna uscire uh, vedete che caldo che fa bisogna uscire e è a questa porticina qua Quindi, eh, però c'è un lucchetto, nessuno ha le chiavi e noi non siamo ancora entrati però essenzialmente questa è parte di una torretta e qui in questo ambiente voglio eh, ricavarci il bagno quindi questo è il piano terra, oggi ci focalizzeremo solo su questo e eh, cercheremo di incominciare a fare robe. Ce n'è talmente tanto che non so nemmeno da dove iniziare. Per ora ehm, l'obiettivo è iniziare a sgomberare, pulire, sistemare, rrr, mettere da parte ciò che serve, buttare ciò che non serve e incominciare ad areare la casa. Per la prima volta abbiamo, apriamo il pollaio. Ho trovato le chiavi e adesso rimestando. Voglio vedere cosa c'è. Capanno degli attrezzi. Oh come se ci mancassero gli attrezzi. Questo sarà il bagno? Quanto è alto? Molto. Non Guardami, non sei contenta di essere nel tuo bagno? Sì, Proprio! <ride> Vedo, vedo il piano superiore essenzialmente Che perché... cazzo? Sei <ride> scema Oddio, Più che madre. altro pensavo che stesse cadendo Guarda, qualcosa da sopra Ma Che cos'è questo? Buongiorno, oggi 21 aprile 2021 E siamo venuti perché deve venire quello del tetto fare i saggi per vedere il tetto Insomma, una cosa che non avevo fa mai fatto vedere e che vedo adesso per la prima volta è il fienile perché um, è passato quello a tagliare gli alberi e ce ne ha un pochino liberato e io vi giuro non sono mai nella mia vita stata qua dentro perché anche quando ero piccola era messo male e non era agibile e eccolo qua Jim abbiamo anche il letto già fatto Manichetti lamenti, calza a scarpe sì, cioè Potremmo fa... venire a dormire qua sì, Andiamo, che fa... Chissà che cosa che cadavere ci si trova nell'armadio no, Ne apri una Vediamo Oh vai abbiamo anche le copertine Se c'hai freddo non ho problemi oh, Mamma mia ma Che si, si fa Che animali Mamma <ride> non si dice essere morbidi di un e È cava dentro E ci sarà la, la borsa per viaggiare Oh, vada lì Magari c'è anche Magari qualche prodotto Uh, le mutande! Le mutande <ride> fanno sempre ma no Oddio oh, Chi va tutto bagnato È bagnato? Cioè pesa mentali. Piano No vabbè Dai è uh. Ma si è sfaldato Ma cioè si è sfaldato Il coprite Il telo coprirete Cioè no vabbè non ci credo La quantità d'acqua Sei mummificato comunque No, vabbè, ma aspetta, ma quella è, le... ah, è la traccia. No, no, è il cielo. Abbiamo svuotato la legnaia che c'è qui accanto alla casa. Vi faccio vedere. Adesso la vedete un pochino riempita, ma adesso vi metto anche una foto di com'era questa mattina. Questa era piena di cocci e ehm, alberi, insomma, l'abbiamo tutta svuotata questa mattina e adesso la stiamo riempiendo con le cose da portare nel tempo in discarica. Probabilmente verremo con un furgoncino e caricheremo e porteremo in discarica. Sì. È una cosa devastante veramente devastante però vi faccio vedere la cucina che abbiamo tutto un po' risistemato e adesso dobbiamo mandare le foto perché abbiamo raccolto tutti gli oggettini vintage eccetera che secondo noi non meritano di essere buttati e che meritano una seconda vita ad esempio questo me lo porto io via perché è bellissimo quindi stiamo facendo un po' una cernita e la situazione con cucina è decisamente migliorata. Ma soprattutto ci tengo a farvi vedere la mia gioia di oggi. Ho totalmente svuotato questa stanza che era veramente quella messa peggio con il letto marcio, il divano marcio. Qui si vede che c'è molta umidità ed è praticamente tutta la roba che poi abbiamo messo lì da portare alla discarica e sono molto soddisfatta, questa cosa mi ha dato tanta soddisfazione All <laughs> Di sicuro ci saranno tante piantine Tante Questa mattina ci siamo dedicati alla sala Alla stanza sopra Una delle future camere da letto Tutta vuota C'erano materassi pesantissimi eh, Frame del letto di ferro che abbiamo bellamente buttato giù dalla finestra e vabbè sotto ovviamente c'era una straia quindi no problem e questa stanza è liberata oggi abbiamo fatto questo abbiamo continuato a liberare sotto e uh, in realtà adesso se riusciamo anche se è un po' complicato dobbiamo spostarci in non tanto questa stanza che è già tutta vuota però è pericolante come vedete c'è un buco bisogna arrivare là dentro e riuscire in qualche modo a tirar fuori la roba che c'è perché anche lì in qualche modo bisogna liberare qui immagino un bagno puoi chissà a vederlo così mi sembra tutto piccolo e um, ovviamente incasinato non riesco a immaginarlo, che figata. Oh, oh. Morta. Anzi, ah, sì. sono morta. Super soddisfatta, ma questi due giorni devastanti. Se ripenso al caos che c'era ieri rispetto ad adesso, non ci credo nemmeno... Veramente. Però, super. Sarebbe stato troppo facile prendere una ditta di traslochi e smaltimento no scherzo è che in realtà siamo ancora in attesa di preventivo di capire tutto e quindi anche un pochino guardandoci nel portafoglio abbiamo detto senti intanto facciamo il possibile noi con le nostre forze e poi, poi quando avremo la ditta e tutto saremo già a buon punto e um, andremo avanti da lì Forse non l'ho specificato ma quella che stiamo sistemando è la parte che mia mamma ha acquistato attaccata alla mia casa, alla casa dei miei nonni, ormai 6-5 anni fa. E quindi tutto il caos, lo sporco eccetera non è roba dei miei nonni ma è roba dei vicini di casa che sono scappati praticamente. Se non ci fosse stata questa cosa del 110, se io e Jimmy non, non ci fossimo trovati nel momento giusto, nel, momento, nel posto giusto, nel momento giusto a pensare a questa cosa e anche nella nostra condizione, quindi lui, insomma, tante cose ci hanno portato a questo momento, cioè questa casa se, sarebbe stata inabitata per altri chissà quanti anni, quindi... Ciao Alverina. Vogliamo fare devo fare una foto da Vieni. Sì. E vieni che sì, Si ah. sta fare una foto? Bonanini. Si sta fare una foto? Sì, si, si disturba le api, una una. Allora, c'è l'acqua. Oggi inizia lo sgombro della stanza messa a peggio in assoluto Questo è veramente l'emblema dell'inciviltà di quelli che abitavano qua Siamo in fase di eh, svuotamento dalle bottiglie di vetro Le Stiamo ovviamente separando i, i tappi dal vetro E guardate cosa ho trovato prima C'è cioè, là dietro, guarda Jimmy, c'è oh. una mini moto No, vabbè! Cioè, io so, è, è a motore, ha due motori! Cioè... C'è <ride> cioè, di tutto, io veramente... Mamma mia! Questa, questa sarà tosta. Però ci sono un sacco di oggettini interessanti come tutti questi attrezzi di ferro e anche qui sarà da fare una bella cernita, insomma. Divertimento! Yes! Oh. Oddio... È stanco. No, via che la spezzi, che anche quella è un po'... Oddio, no, l'ho trovata da qualche parte di casa. Direi che oggi abbiamo fatto un bel lavoro. Stanchissimo! Sei volubile, comunque. Non so, mi pensavo... sembra aver fatto poco Però pensavo così. Secondo me è quella, quelle due o tre scopettate no? <ride> Sì, allora posso dire Sinceramente a me il fatto di spazzare Il pavimento fa tantissimo Non so se te ne sei accorto Ma su, ho pulito tutto Cioè, il pavimento fa la differenza eh, Ti sì. fa, ti te lo sgombero, no? Il pavimento sporco non c'è fatto niente Il pavimento... Pulito si è fatto tutto, bravissimo. Siamo pulito sì. Sì. siamo pulito quindi. <ride> qui abbiamo accatastato tutto per eh, la discarica purtroppo qui non c'è niente recuperabile mentre ciò che abbiamo recuperato abbiamo parlato di là e stiamo ponderando su quelle sedie direi che svuotare la cantina ha portato i suoi regalini un sacco di damigiane che è anche questa bottiglia lunga che so più o meno già Mm, come le impiegherò ma eh, non vedrò di sistemarle divertirmi oggi eh, mi sono fatta un po' prendere dallo sconforto perché svuotare la cantina è stato e è ancora un'impresa molto ardua, e molto difficile e nel momento in cui dovevo iniziare guarda tutto quel macello ho detto poi mi sono riboccata le maniche e tutto. Ammetto che ancora non sono pienamente soddisfatta e nonostante abbia fatto tantissimo, mi sembra di non aver fatto niente, però. Um, devo sistemare. Però, però abbiamo portato avanti e siamo riusciti. Insomma, sono super contenta di fare tutto questo, però a volte vedo delle difficoltà grandi, ad esempio lo smaltimento di tutto questo perché dovremmo chiamare un'impresa nonostante io vorrei regalare qualche mobile a qualcuno perché secondo me e secondo noi meritano seconda vita, solo che in una casa nostra eh, però non riusciamo a trovare nessuno che li voglia quindi li devo distruggere anche quelli e mi dispiace nonché sono un ulteriore costo per, per lo smaltimento insomma lo ripeterò sempre: se l'hai ad una casa non lasciate tutto dentro, vi prego, fatelo per gli altri. Buongiorno oggi 5 maggio 2021, dopo aver sgomberato tutta la parte di là, iniziamo con lo sgombro della parte di su, perché anche questa zona andrà risistemata un po' come diventerà un po' una specie di eh, deposito. Non si sa ancora cosa si vuol fare, però intanto va sgomberata. E sentiamo per la prima volta Vediamo come mi ribalco? Vi faccio vedere... Oddio, santissimo, su, uccidetemi Allora, questa in realtà è la roba che hanno depositato i miei nonni, la mia famiglia Quindi finalmente arriviamo alla mia roba E questa sarà ancora più difficile o meglio, sarà difficile rispetto all'altro perché questa roba che io voglio guardare, selezionare, vedere cosa mi, che, che ricordi mi stimola. Ad esempio, eh, lo vedo già, forse non lo vedete, ma quel robo rosso laggiù è un vecchio slittino che usavamo io e mio fratello. Già, quindi sarà bella, tosta e impegnativa, ma siamo pronti! <ride> e questo è profondissimo, babà. Esci! Ecco, ve l'ho detto, sono tosta perché qui io non vorrò buttare nulla. Fashion week? Non, no, no, no, no, no, no. non voglio andare a fare il tronista, per carità di Dio. Io voglio fare le più grandi passerelle del mondo. Andiamo, vai, ma che fai? <ride> Siamo pronti ad affrontare Questo! Sono felicissima perché in questo magazzino dove i miei nonni hanno accatastato un po' tutto C'è tantissimo materiale da recupero Ho trovato una bellissima scatola in legno Ho trovato i barattoli di vetro della Bormioli ragazzi, Cioè mia nonna aveva le mie stesse passioni Cioè mettere le cose nei barattoli Sono nuovissimi, perfetti, basta solo sanificarli e lavarli Ma poi soprattutto ho trovato tantissime piastrelle e queste sono piastrelle bellissime, cioè questo è proprio marmo stupendo. Ovviamente sono dei ritagli, sono i rimasugli di Padova, però se riesco a raccimolare qualcosa sarei felicissima e per non parlare di queste porte di ferro, che sono i vecchi infissi di questa casa e le porte di legno che sono qui usate come travi, insomma non vedo l'ora davvero di riuscire a sbaraccare tutto e fare una cernita, capire cosa c'è, ma sono super positiva. Ho ritrovato un po' il mio mood positivo, ritornando qui in, e vedendo il deposito dei miei nonni, che insomma è meno discarica rispetto a quello dei, dei, dei, degli ex vicini ormai. Quindi c'è più oro e tesori nascosti. Sono contenta. Beh, grazie nonni, grazie, nonni! Oggi modalità picnic con queste tavole che in realtà sono servite per misurare lo spessore dei muri Adesso li utilizziamo come tavolini Una volta per lo spessore, oggi come tavolette Quindi oggi all'11 maggio siamo ad aver finalmente liberati gli ambienti Iniziare lo spicchettamento per aprire i muri e poi a fine estate inizieremo i lavori nel frattempo porteremo avanti tutta la parte burocratica che sarà molto impegnativa ragazzi io odio profondamente la burocrazia e tutto ciò che ne, ne deriva però cercherò comunque di condividere con voi anche questa parte e le varie cose a chi ci affidiamo eccetera per, per i bonus e basta Spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Uh, seguiteci sulla nostra pagina di Cavecchia, condividiamo un sacco di cose inerenti alla casa, all'outu, insomma, cose che non sono prettamente legate al mio profilo, ma che comunque io voglio condividere. Uh, e basta. Spero che questo secondo video vi sia piaciuto. Se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.